ben tornati nel mio canale allora oggi sono qui per iniziare insieme a voi un nuovo progetto e io oggi ho già scelto di utilizzare questi due eh, filati il filato della mistico filati sorti Light color e eh, io ho scelto queste sfumature queste tonalità di colori. che a me piace tantissimo io amo il nero amo il grigio eh, e quindi ho scelto proprio queste sfumature come vedete eh, con questo filo lurex che è molto molto a me piace tantissimo io lo trovo molto elegante allora questo è un filato e un gomitolo da 100 grammi ed è 470 metri quindi rende veramente tanto allora questo è un 70 acrilico c'è anche della lana merinos in questo, in questo filato, 24% di lana merinos e 6% poliestere. Va lavorato con l'uncinetto del 3, 3,5, anche con i ferri. Io comunque per la mia lavorazione che io lavoro stretto, quindi io oggi ho deciso di utilizzare l'uncinetto del numero 4. Eh, diciamo che uso una misura a mezza misura più grande eh, perché io ho la mano stretta, quindi preferisco lavorare con numero 4 e poi aggiungerò anche questo filato alice sale questo è sempre un gomitolo da 100 grammi ed è veramente morbidissimo anche se è un acrilico vi posso assicurare io già l'ho lavorato ho già fatto un vestito nero con questo con questo filato ed è veramente meraviglioso allora, questo è 95% acrilico e 5% lurex. Va lavorato ehm, con l'uncinetto del numero 3, ma anche col 3 e mezzo va benissimo oppure con i ferri dal 2 al 4 e, è sempre un gomitolo da 100 grammi. Non ricordo se già l'ho detto, comunque, un gomitolo da 100 grammi ed è 460 metri questi filati eh, li potete trovare nella merceria di giuseppe Coletti. poi sotto diciamo sotto il video nel box informazioni vi lascio eh, mh, diciamo il contatto facebook di giuseppe Coletti e il numero di telefono ok adesso per quanto riguarda mh, il nostro progetto prendo carta e penna e così vi spiego un po eh, la lavorazione che dobbiamo fare oggi allora come prima cosa dobbiamo prendere la circonferenza eh, del nostro collo o della nostra testa quindi in base ai nostri centimetri dobbiamo calcolare un multiplo di 2, quindi dobbiamo fare una catenella di un numero pari lavoreremo la tecnica del top down quindi faremo eh, faremo così questo modello. Allora, non facciamo una scollatura quadrata, ma facciamo una scollatura rettangolare. Allora, per la mia misura e con il mio filato che vi ho appena fatto vedere, io metto su 120 catenelle più 4. Più 4 perché dobbiamo lavorare gli angoli. Quindi mettiamo una catenella qui, una qui, una qui e una qui. E imposterò i punti in questa maniera: allora metterò 40 catenelle sul davanti, 40 catenelle dietro, e 20 per ogni spalla. Ok ripeto lavoriamo su un numero di catenelle un numero pari quindi facciamo multiplo di 2 catenelle io ho già iniziato il mio lavoro però dato che il filato è scuro ho deciso di fare un campione e io ho già messo sulle mie catenelle vi faccio vedere un attimo allora sono la metà delle catenelle che è ho avviato io il mio lavoro quindi queste sono 60 catenelle più 4 in tutto sono 64 quindi facciamo la metà eh, del mio lavoro allora noi lavoreremo ora scusate il mio mio disegno eh, la, um, lavoreremo in questa maniera allora per dato che lavoriamo su con due filati almeno io lavorerò con due filati inizierò a lavorare lo sprone quindi arriverò all'altezza di 19 cm 19 centimetri da qui in poi poi cambierò il, il colore e arriverò fino agli scalfi e, e fino ad arrivare a 24 centimetri 24 centimetri quindi da qui in poi io poi chiudo per le maniche ok quindi ripeto io qui inizio con 124 catenelle arrivo a 19 centimetri e da qui poi cambio il colore e lavorerò con il nero quindi da qui lo sprone inizierò lo sprone lo inizierò con il sortilege e poi da qui in poi lavorerò con il nero, stessa cosa eh, poi per le braccia. Eh, per le maniche, quindi quando poi andiamo a chiudere per eh, formare qui le, le maniche, lavorerò sempre con il nero fino ad arrivare eh, a metà braccio, quindi eh, come dire, la manica tre quarti, e poi da qui in poi continuerò con il sortileggio quindi qui lavorerò con il nero e da qui in poi riprenderò a lavorare con il sortileggio ok allora eh, detto questo penso che possiamo iniziare eh, la lavorazione eccomi allora fatte le mie 60 catenelle adesso iniziamo la lavorazione Inizio con due catenelle, rientro nella stessa maglia, e faccio una maglia, eh, una maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da due catenelle da due maglie, riprendo il filo, rientro nella stessa maglia, e faccio ancora una maglia alta chiusa, a metà così, e adesso chiudo tutto insieme, una catenella allora qui stringo adesso salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro ancora 3 maglie alte insieme quindi entro faccio la prima maglia però lavorata a metà quindi esco solo da due così riprendo il filo rientro nella maglia faccio ancora una maglia alta chiusa a metà quindi esco solo da due prendo il filo, rientro maglia alta chiusa metà così esco solo da due e adesso chiudo tutte le maglie una catenella salto una maglia vado nella maglia seguente e ripeto le tre maglie alte chiusa a metà 2 3 adesso chiudo una catenella salto una maglia vado nella maglia seguente 3 maglie alte chiuse insieme quindi ho fatto già la prima la prima maglia alta chiusa metà rientro prendo il filo ed esco solo da due maglie rientro prendo il filo ed esco da due così e chiudo Catenella, quindi eh, questo facciamo che questo è il davanti. Quindi facciamo 10 di queste eh, maglie chiuse insieme. Ok, quindi arrivo a 10 e poi facciamo eh, il primo angolo. e Procuratevi dei marcapunti così eh, poi segniamo i quattro angoli. Eccomi, allora volevo dire. Man mano che vado avanti, mi ricordo poi cosa devo dire. Allora, qui. Io, come vi ho già detto, ho fatto. Eh, ho messo 40 catenelle sul davanti sul dietro, e catenelle, eh, 20 catenelle sulle spalle. Allora, qui abbiamo 40 catenelle. Quindi di queste 40 catenelle sul davanti e sul dietro, risultano poi 20 motivi. Quindi, abbiamo. 20 di tre gruppetti di tre maglie alte chiuse insieme quindi poi abbiamo 20 davanti, 20 dietro e sulla spalla abbiamo 10 motivi, ok. Quindi, qui, come, io qui sto facendo la metà della mia lavorazione quindi sto facendo 10 motivi davanti, 10 motivi dietro e è 5 sulle falle ok allora io ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 motivi adesso faccio una catenella salto una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme un po di filo 1 2 3 e chiudo 2 catenelle adesso rientro nella stessa maglia dove ho già lavorato le tre maglie alte chiuse insieme quindi rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte chiuse insieme 1 2 3 e chiudo quindi abbiamo fatto il primo angolo e metto un marco Ponte, così non mi perdo l'angolo così e adesso dobbiamo fare la prima spalla quindi se io nel mio progetto originale ho messo eh, ho fatto 10 motivi adesso qui nel campione ne faccio 5 quindi faccio una catenella salto una maglia vado nella maglia seguente se riesco ad entrare e faccio 1 2 3 una catenella adesso salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme 1 2 scappato 2 3 così e chiudo allora salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro 3 maglie chiusa a metà 2 3 e chiudo catenella salto una maglia maglia seguente 3 maglie alte 2 3 così una catenella sono arrivata 4 quindi nel salto salto 1 vado nella maglia seguente il lavoro 3 maglie alte chiuse insieme così ok e quindi abbiamo fatto qui la prima uh, spalla adesso facciamo l'altro angolo quindi salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro 3 maglie alte chiuse insieme 1 2 3 chiudo 2 catenelle rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte chiuse insieme 2 3 così metto un altro marcapunti quindi abbiamo fatto facciamo che questo è il davanti davanti o dietro è uguale perché poi abbiamo le stesse maglie quindi facciamo che questo è il davanti abbiamo fatto adesso una spalla adesso facciamo il dietro quindi ripetiamo 10 motivi e poi dobbiamo fare ancora 5 motivi allora facciamo 10 motivi dopo che abbiamo fatto i 10 motivi facciamo l'angolo andiamo avanti facciamo ancora 5 motivi e qui alla fine facciamo l'angolo quindi noi adesso andiamo avanti ci ritroviamo qui alla fine dove facciamo l'angolo insieme va bene eccomi qua allora ho lavorato ho fatto il davanti una spalla e il dietro ho fatto qui l'angolo 5 motivi fare l'altra ma per lavorare l'altra spalla adesso devo chiudere e fare l'ultimo aumento allora quindi vado qui e lavoro 1 2 3 2 catenelle rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte lavorate chiusa a metà così e adesso chiudo una catenella e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale adesso dobbiamo fare delle maglie alte in costa davanti quindi vado qui nel primo gruppo delle tre maglie alte vado sotto le tre maglie alte in questa maniera prendo il filo e faccio una maglia bassissima Così, così il primo gruppo delle tre maglie alte già risultano in, in costa davanti adesso facciamo 3 catenelle e lavoriamo tutti i gruppetti a maglia alta in costa davanti, quindi vado sotto le tre maglie alte chiuse insieme così quindi vado sotto le prendo tutte e tre, prendo il filo e faccio una maglia alta così una catenella di separazione vado nel prossimo gruppo di tre maglie alte e faccio una maglia alta una catenella maglia alta in costa davanti nel prossimo gruppetto delle tre maglie alte chiuse insieme così in questa maniera arrivo fino all'angolo quindi non stacco la registrazione così. Vado avanti. Una catenella, vado nell'ultimo gruppo qui delle 10 maglie alte chiuse insieme. Catenella vado qui adesso qui noi abbiamo l'angolo quindi abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme 2 catenelle 3 maglie alte chiuse insieme vado nel primo gruppetto dell'angolo delle maglie chiuse insieme faccio una maglia alta in costa davanti così vado all'interno delle due catenelle quindi non faccio la catenella di separazione vado all'interno delle due catenelle faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta così e adesso vado qui nel secondo gruppetto delle tre maglie alte chiuse insieme qui dove formano l'angolo vado a fare una maglia alta in costa davanti così adesso una catenella di separazione e continuo a lavorare le maglie le alta in costa davanti in ogni gruppetto di di tre maglie alte chiuse insieme adesso vi faccio vedere qui l'altro angolo e poi andate avanti fino alla chiusura diciamo fino alla fine del giro quindi vado nel gruppetto delle 3 maglie alte faccio una maglia alta in costo davanti una catenella e siamo qui di nuovo all'angolo quindi vado nel primo gruppo delle 3 maglie alte faccio una maglia alta così vado qui nell'archetto delle due catenelle faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta è una maglia alta in costa davanti nel secondo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme così adesso una catenella vado avanti a lavorare tutte le mie maglie in costa davanti così ok quindi andiamo avanti fino alla chiusura del giro eccomi qua allora sono alla fine ho fatto qui il mio angolo adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima così adesso ricominciamo a fare le maglie eh, le maglie eh, 3 maglie alte chiuse insieme quindi sono qui sulla prima eh, maglia alta faccio 3 catenelle anzi due scusate rientro lavoro ancora due maglie alte chiusa metà quindi esco solo da due rientro e faccio un'altra maglia alta chiusa a metà così e adesso chiudo una catenella maglia seguente 3 maglie alte chiuse insieme 1 2 3 chiudo una catenella maglia seguente 3 maglie alte chiuse metà quindi lavoro così fino ad arrivare all'angolo in ogni maglia alta lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme 1 2 3 e chiudo e questa lavorazione è su due giri su due giri quindi un giro facciamo le tre maglie alte chiuse insieme nel secondo giro dobbiamo fare un giro tutto maglia alta in costa davanti quindi dobbiamo proseguire così per tutta la lavorazione una catenella di separazione e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme così una catenella Maglia seguente 3 maglie alte chiuse insieme così. Catenella, arrivo all'angolo. Ormai sono vicina, quindi non stacco la registrazione. Lavoro le tre maglie. 1 2 3 sono qui sono quasi all'angolo quindi lavoro qui abbiamo l'angolo ok quindi lavoro la maglia alta così 3 maglie alte insieme chiuse insieme una catenella vado qui abbiamo fatto una maglia alta 2 catenelle una maglia alta una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme 2 3 2 catenelle vado qui nella seconda maglia alta che abbiamo fatto dentro l'archetto e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme così e chiudo una catenella e continuo a lavorare allora sei sì giusto 1 2 3 una catenella e continuo a lavorare le maglie qui che abbiamo sulla spalla allora lavoro queste 5 maglie vi faccio rivedere l'angolo come si lavora eccomi qua sono di nuovo all'angolo quindi ho fatto le mie ehm, i miei gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme una catenella vado qui qui abbiamo l'angolo quindi abbiamo eh, una maglia alta poi ancora all'interno delle due catenelle dell'angolo abbiamo fatto una maglia alta 2 catenelle, una maglia alta. Ok, quindi vado sulla prima e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme: 2, 3, una catenella. Vado nella maglia, nella maglia alta che abbiamo dentro le due catenelle. E lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. Così 2 catenelle. Vado sulla seconda maglia e lavoro ancora 3 maglie alte chiuse insieme. Così una catenella. Così. Continuo la lavorazione. Quindi adesso lavoriamo tutto il dietro e andiamo avanti fino alla chiusura del giro. Eccomi qua. Sono alla fine del giro. Quindi qui ho fatto il mio angolo e adesso chiudo nella terza catenella iniziale. Adesso dobbiamo ripetere il giro a maglia alta in costo davanti quindi vado qui nel primo gruppo delle tre maglie alte chiuse insieme vado proprio sotto così prendo il filo e faccio una maglia bassissima ok quindi questo è queste tre maglie eh, diciamo la prima maglia risulta già in costa davanti faccio 3 catenelle 1 2 3 più una di separazione lavoro tutte le maglie così prendo tutte le tre maglie alte chiuse e le lavoro a maglia alta in costa davanti così una catenella è importante che la catenella di separazione arrivo all'angolo così sono quasi all'angolo sono qui sono all'angolo quindi qui abbiamo dentro l'angolo qui dove avevamo le due maglie alte una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta poi abbiamo sulla prima maglia alta abbiamo lavorato il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme quindi vado qui faccio una maglia alta in costa davanti non faccio la catenella di separazione ma vado direttamente all'interno dell'archetto di una catenella di 2 catenelle quindi faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta così vado nel secondo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e lavoro una maglia alta in costa davanti adesso una catenella e vado avanti a lavorare quindi qui adesso io sto lavorando la spalla così vado avanti fino all'angolo faccio rivedere l'angolo e poi andate avanti da sole questi sono due passaggi che si devono fare cioè i due giri per fare questo per fare questo punto questa lavorazione ok sono dentro l'angolo quindi vado qui all'interno delle due catenelle una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta non faccio la catenella di separazione perché sono ancora dentro l'angolo quindi faccio una maglia alta in costa davanti così e adesso faccio la catenella di separazione e vado avanti a lavorare il dietro arrivo qui all'angolo faccio di nuovo le due maglie alte all'interno delle due catenelle e continuo fino alla fine del giro ok allora questo è come si presenta Sprone quindi adesso lavorate sempre questi due giri fino ad arrivare agli scalfi oppure se volete fare la mia lavorazione arrivata a 19 centimetri e poi cambiamo colore 19 centimetri 18 20 dipende da voi cioè dipende dalla vostra taglia ok dalla vostra misura quindi io adesso faccio un paio di giri e poi cambio colore va bene cambio il colore e andiamo avanti fino alla chiusura poi per gli scalfi ok ci vediamo dopo allora eccomi qua allora facciamo conto che io adesso sono arrivata ai miei 19 centimetri ok quindi cambio colore e prendo questo prendo questo colore allora qui ho chiuso eh, con una maglia bassissima il giro quindi adesso stacco taglio questo e riprendo a lavorare con un altro filo allora entro faccio una maglia bassissima anche se sto rendendo conto che forse se non lo staccavo il filo era meglio comunque vado qui sotto le tre maglie alte chiuse insieme adesso faccio eh il giro a maglia alta in costa davanti quindi qui faccio una maglia bassissima allora vediamo se riesco ok e faccio 1 2 3 4 catenelle quindi vado avanti a lavorare la maglia alta in costo davanti così qui comunque dobbiamo continuare a gli aumenti fino ad arrivare al sottobraccio io nella mia maglia, diciamo nella mia lavorazione sono arrivata a 24 cm e ripeto sempre che voi man mano che andate avanti lo provate, ok? Quando arrivate al sottobraccio poi siete pronte per, per chiudere. Allora dicevo, quindi io cambio colore nel giro quando dobbiamo fare la maglia alta in costa davanti cambio giro in cambio colore in questo giro così quindi adesso faccio un paio di giri e poi vi faccio vedere come chiudere per formare gli scalfi va bene quindi adesso vado avanti in questa maniera quindi non c'è bisogno che vi faccio vedere il punto perché ormai lo sapete vi ho fatto vedere il cambio colore all'altezza come ripeto io sono arrivata a 19 centimetri per cambiare proprio all'altezza vediamo se ritrovo proprio qui all'altezza sopra il seno sopra quindi adesso vado avanti fino ad arrivare qui chiudo per formare eh, lo spazio per le braccia nel mio lavoro nella mia maglia quindi io lavoro adesso dopo che cambio lavoro sempre in nero per quanto riguarda poi quando chiuderemo e faremo le maniche arriverò eh, eh, all'altezza come di una manica a tre quarti ecco e poi da qui in poi continuo con le con il sorti quindi con il colore che ho iniziato qua va bene e poi tutto il resto vado avanti sempre con il nero ok quindi qui devo fare le mie sono all'angolo le catenelle c'è cioè una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta e continuo con le maglie alte in costo davanti così ok allora ripeto faccio qualche giro e poi chiudiamo le braccia qua allora sono andata ho fatto un paio di giri con il diciamo con il rosa allora facciamo conto che io sono arrivata alla mia altezza ai miei 24 centimetri per e sono pronta per chiudere e formare qua lo scalfo l'apertura per il braccio va bene vi faccio vedere il mio lavoro originale allora eccolo lontano un pochino allora come vedete io so ho iniziato la mia lavorazione con il grigio con il sortileggio quindi poi arrivata a 19 centimetri ho cambiato il colore sono passata al nero e sono andata avanti fino qui a 24 centimetri e qui ho chiuso per formare lo spazio per le braccia nel frattempo ho fatto anche una manica che adesso vabbè vi faccio vedere che poi spiegherò allora io ho ripreso cioè ho continuato a lavorare con il nero e sono andata avanti con la mia manica fino a 33 centimetri 33, 32 33 centimetri da qui in poi adesso continuerò con il sortileggio con questo lo sfumato che è nero e grigio quindi continuerò fino alla diciamo alla misura della mia manica va bene quindi adesso vi faccio vedere come chiudere le due parti e poi mm, bisogna solo quando chiudiamo le due parti qui per le braccia poi bisogna solo lavorare sempre a giro quindi non dobbiamo più fare gli aumenti allora io ho fatto ho iniziato il mio giro da qui quindi sono arrivata Scusate un attimo che mi sa che ho sbagliato qua. Eh sì, sono andata troppo avanti. Allora, devo chiudere per qui, devo chiudere per fare lo spazio per le braccia. Quindi, qui abbiamo l'angolo, abbiamo il primo gruppo di tre maglie alte chiuse insieme e ho fatto una maglia alta in costa davanti. Faccio una catenella vado qui nella seconda nel secondo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme quindi vado a prendere l'altro angolo salto il primo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme e vado qui nel secondo quindi entro prendo il filo ed esco così e faccio una maglia alta ecco adesso faccio una catenella e continuo a lavorare le mie maglie alte in costa davanti adesso arrivo all'altro angolo e vi faccio vedere di nuovo come chiudiamo io chiudo così allora quindi faccio la mia catenella e vado avanti non stacco la registrazione arrivo direttamente all'angolo male comunque solo un campione quindi allora sto per arrivare ecco quindi siamo qui all'angolo abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme 2 catenelle 3 maglie alte chiuse insieme quindi lavoro il primo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme una catenella entro qui nel secondo gruppo vado prendo l'altra metà quindi salto il primo gruppo di 3 maglie alte vado nel secondo prendo il filo entro ed esco e faccio una maglia alta così una catenella e continuo la lavorazione fino a completare il giro Quindi sono arrivata alla fine qui abbiamo le catenelle iniziali quindi vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima e abbiamo chiuso ecco adesso non ci resta altro che lavorare sempre al giro ok adesso io sinceramente io sono quella che inizio il lavoro, poi man mano che vado avanti cambio idea. Quindi voglio fare una maglia, poi voglio fare un vestito. Ho deciso poi alla fine che voglio fare un vestito. Quindi poi andrò avanti sempre con eh, come avete visto già dal mio lavoro. Io sono andata avanti con il nero. Ok quindi vado avanti sempre con il nero avevo pensato ripeto di fare una maglia invece adesso sto andando avanti e voglio fare un vestito voglio andare avanti a fare un vestito quindi adesso andate avanti fino alla lunghezza che desiderate e poi qui vi faccio vedere però quando dobbiamo fare la manica ve lo faccio vedere qua faccio vedere qui dalla maglia questo originale che sto lavorando vi faccio vedere come fare la manica va bene ok allora andate avanti adesso dovete solo continuare questi due giri non bisogna più fare gli aumenti quindi la lavorazione è molto più semplice adesso quindi abbiamo fatto le tre, eh, cioè scusate abbiamo fatto le maglie alte in costa davanti adesso dobbiamo continuare e dobbiamo fare le tre maglie alte chiuse insieme quindi facciamo 3 catenelle rientro nella stessa maglia lavoro ancora due maglie alte chiusa a metà e poi chiudo una catenella e così via ok così allora per quanto riguarda me io non ho bisogno di fare catenelle per chiudere qua se avete bisogno di, di catenelle per chiudere gli angoli allora fate eh, 4 6 catenelle ripeto io non ho bisogno perché eh, il mio scalfo è già abbastanza largo infatti poi in questa manica nella manica che ho fatto io qui ho diminuito eh, scusate non si vede allora nella prima manica stavo dicendo all'inizio io ho diminuito tre maglie quindi ho fatto il primo giro normale nel secondo giro dove ho fatto le maglie alte in costa davanti ho diminuito una maglia quindi ho diminuito per tre volte un giro sì e un giro no ripeto perché per me lo scalfo è, è, è, insomma risultava troppo largo quindi ho diminuito solo per tre volte. Un giro sì e un giro no. Se per voi lo scalfo va bene, quindi non avete bisogno di diminuire. Oppure semplicemente se lo scalfo vi risulta leggermente largo, cambiate uncinetto, magari lavorate con un uncinetto mezza misura più grande, così il lavoro si stringe un pochino. Va bene? Ok, allora adesso andiamo avanti e poi ci ritroviamo per fare le maniche. Allora ehm, sono andata avanti con il mio vestito quindi la parte sotto, sono arrivata a 52 cm ora comunque l'ho provato, e ho preso. Ho pensato di fare uno spacco laterale. Quindi ho preso il centro proprio del mio seno, e ho messo qua un, un marcapunti. Qui io ho finito il giro. Quindi adesso ho il filo e inizio a lavorare da qui. Quindi poi faccio dei eh, giri di. E faccio tutto il giro, mi fermo qui e poi ritorno indietro. Ok, quindi faccio dei giri di andata e ritorno e man mano che vado avanti poi eh, decido quanto eh, diciamo quanto voglio lungo oh, lo spacco laterale. Comunque, se vi piace, potete farlo anche voi lo spacco oppure, eh, se non vi piace, potete andare avanti sempre eh, diciamo lavorare sempre a giro fino all'altezza eh, desiderata. Ok, allora io qui adesso stacco il mio filo. Allora allora io ho staccato il mio filo adesso inizio a lavorare da qui dove ho il mio marca punti quindi salto diciamo la prima qui ho fatto il giro delle maglie alte quindi questa maglia alta centrale non la lavoro inizio da qui proprio da qui allora 3 catenelle quindi adesso sono nel giro dove dobbiamo fare le 3 maglie alte chiuse insieme così e vado avanti per tutto il giro quando arrivo poi qui dove ho il mio marca punti faccio le 3 catenelle e torno indietro quindi faccio dei giri di andata e ritorno in modo che poi eh, faccio lo sparco lo spacco così ok allora vado avanti alla fine del giro poi eh, Iniziamo insieme il, il giro, ok. E poi andata avanti da solo perché tanto il punto lo sapete. Allora, eccomi. Eh, sono arrivata alla fine del giro quindi sono arrivata qui dove ho il mio marcapunti. Allora, all'inizio avevo detto che volevo saltare che non lavoravo una maglia, però poi mi sono resa conto che. Allora, vi faccio vedere. Se io non lavoro questa maglia lo spacco è troppo largo e quindi a me non piace. Allora preferisco lavorare. Allora vi faccio vedere: lavoro la maglia alta, cioè le maglie, le tre maglie alte chiuse insieme. Di solito noi facciamo la catenella, e poi chiudiamo nella terza catenella iniziale. Invece questa volta eh, lascio così. Quindi lo spazio per lo spacco è questo, è proprio questo quindi adesso per tornare indietro giro il lavoro adesso però ci troviamo sul rovescio del lavoro quindi noi quando eh, facciamo il giro delle tre maglie alte chiuse insieme dopo facciamo un giro di maglie alte in costa davanti quindi adesso dato che siamo sul rovescio del lavoro invece dobbiamo fare delle maglie alte in costa dietro in modo che poi il lavoro risulta giusto allora entro così dal dietro eh, de delle tre maglie alte chiuse insieme faccio una maglia bassissima così la, le prime tre maglie alte chiuse insieme risultano già in costa ok quindi faccio 1 2 3 4 catenelle quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta e una catenella di separazione e quindi continuo adesso a lavorare le maglie alte in costa dietro quindi entro dal retro del lavoro passo sulle maglie alte prendo il filo e faccio la mia maglia alta così in questa maniera e facciamo tutto il giro e poi ci fermiamo dove abbiamo scusate allora ci fermiamo qui quindi poi qui facciamo uh, le nostre catenelle e torniamo indietro quindi facciamo dei giri andata e ritorno fino ad ottenere uno spacco che più vi aggrada cioè se volete uno spacco lungo dipende anche dalla lunghezza del vostro vestito ok io ancora sinceramente non lo so quanto quanti giri farò, quanto farò lungo il mio vestito? Perché, man mano che lavoro lo provo. Ok, quindi adesso io faccio questi giri di andata e ritorno. Poi vi faccio vedere lo spacco come com risulta. dopodiché, dopo che abbiamo fatto lo spacco, poi eh, vi faccio vedere come fare la manica. Ok, quindi ci vediamo quando um, eh, faccio un po' di giri. Eh, andate ritorno per farvi vedere come risulta lo spacco a dopo ok allora adesso vi faccio vedere come fare la manica comunque fare la manica è molto semplice perché dobbiamo riprendere le maglie che abbiamo lasciato in soffeso quindi siamo rimasti cioè abbiamo lasciato il giro dove abbiamo fatto le tre maglie alte chiuse insieme quindi adesso dobbiamo fare il giro oh, delle maglie alte costa davanti ora io ho già fatto la mia manica una manica l'ho già fatta vi faccio vedere eccola anche se lo spazio è piccolino quindi non si riesce a vedere benissimo quindi ho lavorato tutta la mia manica e qui alla fine ho fatto il bordino ho ripreso il, il colore grigio ok allora Diciamo che l'apertura del braccio per fare la manica, a me risulta leggermente larga. Quindi, cosa ho fatto? Ho diminuito una maglia per tre volte, quindi, comunque, ho fatto: ho diminuito un giro sì, un giro no. Quindi, adesso che dobbiamo fare le maglie alte in costa davanti, farò la mia prima diminuzione. Poi farò eh, finito il giro delle maglie alte in costa davanti farò il giro delle tre maglie alte chiuse insieme dopodiché devo fare ancora il giro delle maglie alte in costa davanti e lì vado a diminuire una maglia quindi questo lo faccio per quanto riguarda me la mia misura questo lo faccio per tre volte quindi se anche a voi risulta eh, l'apertura del braccio troppo largo fate queste diminuzioni però dove si inizia il lavoro? Io inizio da qui sotto il braccio, sotto l'ascella. Quindi, hanno, ad ogni giro che dobbiamo iniziare un nuovo giro, cioè eh, delle maglie alte in costa davanti, io vado a diminuire una maglia ripeto per tre volte. Quindi, eh, diminuisco un giro sì e un giro no. Ora prendo il filo così allora. Un attimo che okay. sistemo il filo e arrivo. Allora vi faccio vedere come fare la manica. Comunque, molto molto semplice perché dobbiamo riprendere i punti che abbiamo lasciato qui abbiamo il giro dove abbiamo fatto le tre maglie alte chiuse insieme. Quindi adesso dobbiamo continuare a lavorare sempre a giro, riprendiamo le maglie. Quindi adesso, dato che abbiamo finito con le tre maglie alte chiuse insieme in questo giro, quindi adesso dobbiamo fare un giro a maglia alta in costa davanti. Quindi è molto semplice, riprendiamo dove abbiamo lasciato. Allora, vado qui nella prima. Nel primo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme, allora entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassissima. Passo sotto le tre maglie alte, quindi come se dovessi fare una maglia alta in costa davanti: 1, 2, 3, 4. Quindi il primo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme facendo la maglia bassissima passando sotto le tre maglie alte risulta già in costa davanti quindi ho fatto 4 catenelle e adesso vado a lavorare una maglia alta in costa davanti in ogni gruppetto di 3 maglie alte quindi come abbiamo lavorato nel vestito adesso dobbiamo lavorare qui nella manica in questa maniera ora qui a me lo scalfo risulta leggermente largo a me non piace quindi cosa faccio adesso in questo giro faccio il giro normale quindi faccio tutto il giro a maglia alta in costo davanti poi farò un giro tutto con le, con le maglie alte chiuse chiuse insieme le tre maglie alte chiuse insieme quindi farò una diminuzione un giro sia sì, un giro no per tre volte per quanto riguarda il mio scalfo quindi se voi se anche a voi risulta eh, l'apertura della manica troppo larga fate delle diminuzioni qui all'inizio del giro io lo farò per tre volte quindi ho già fatto la mia manica e va bene eh, che ho diminuito tre volte se per voi eh, tre volte è poco continuate a diminuire però un giro e sì, un giro no se poi alla, invece eh, l'apertura del braccio eh, vi va bene quindi non avete bisogno di diminuire ok allora come stavo dicendo qui adesso io quando arrivo alla fine del giro Ehm, allora io diminuisco qui quando faccio le maglie alte in costa davanti quindi adesso faccio il giro e qui vado a diminuire il mio punto quindi chiudo due maglie insieme ok allora io continuo e faccio tutto il giro così mi faccio tutto il giro della manica così bene quindi vado avanti cerco di farvi vedere in questa maniera eccomi qua allora adesso qui abbiamo le maglie alte le tre maglie alte chiuse insieme cerco di farvi vedere con lo sfondo bianco se riesco così ok quindi vado qui sulla prima sulla prima maglia alte eh, delle tre maglie alte chiuse insieme quindi faccio una maglia bassissima ora dobbiamo fare il giro delle maglie alte in corso davanti quindi faccio una maglia bassissima passando proprio sotto le tre maglie alte chiuse insieme prendo il filo e faccio una maglia bassissima così così adesso il primo gruppetto delle tre maglie alte risulta già in costa davanti quindi faccio 1 2 3 4 catenelle vado nel gruppetto seguente e faccio una maglia alta in costa davanti catenella di separazione maglia alta in costa davanti catenella maglia alta catenella maglia alta vado avanti così per tutto il giro del mio scalfo ok e quindi qui poi alla fine prima di chiudere il giro diminuisco una maglia eccomi qua allora sono alla fine del giro qui ho due, due gruppetti di tre maglie alte chiuse insieme non so se riuscite a vedere uno e due quindi vado nel primo gruppetto e faccio una maglia alta però non la chiudo così. Vado nel secondo gruppetto, quindi faccio la maglia alta in costa davanti così. Esco due volte e non chiudo e adesso chiudo insieme una catenella e vado a chiudere qua nella terza catenella iniziale. Abbiamo fatto 3 catenelle più una di separazione. Quindi vado nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima così e quindi la prima diminuzione è fatta adesso faccio tutto il giro di 3 maglie alte chiuse insieme quindi inizio con 3 catenelle rientro nella maglia e faccio ancora 2 maglie alte chiuse a metà così e poi chiudo una catenella e così via quindi il punto lo sapete e quindi potete andare avanti quando poi finisco il giro devo fare il giro di nuovo a maglia alta in costa davanti quindi alla fine del giro del maglia alta in costa davanti diminuisco ancora una maglia ok quindi questo lo faccio per tre volte e poi vado avanti fino alla lunghezza diciamo che arrivo sotto il gomito cioè giusto sotto il gomito arrivo in modo che poi cambio colore passo al grigio perché voglio riprendere questo il colore dello strone ok quindi adesso faccio il giro poi inizio il giro delle maglie alte in costa davanti vi faccio rivedere la diminuzione e poi andata avanti da sole va bene a dopo eccomi alla fine del giro dove facciamo le maglie alte in costa davanti quindi qui ho ancora due gruppetti di tre maglie alte devo fare ancora una, una diminuzione quindi vado nel primo gruppo e faccio una maglia alta in costa davanti però non la chiudo vado nella prossima maglia cioè nel prossimo gruppetto di tre maglie alte chiuse insieme faccio una maglia alta in costa davanti però non chiusa adesso ho tre o le due maglie alte chiuse a metà sull'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima e quindi qui abbiamo fatto ancora una diminuzione una catenella e adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale così 3 catenelle e ricomincio il giro delle tre maglie alte chiuse insieme così questa maniera quindi adesso andiamo avanti fino ad arrivare sotto leggermente sotto al gomito in modo che poi cambiamo colore e passiamo al colore grigio poi se la maglia l'avete fatta diciamo in continuate fino alla lunghezza che serve che vi serve per la vostra manica Okay, quindi adesso bisogna lavorare sempre al giro. Ricordatevi che nel prossimo giro per chi vuole diminuire i punti sotto il braccio. Nel prossimo giro dobbiamo fare un giro a maglia alta in costa davanti e quindi dobbiamo fare ancora una diminuzione. L'ultima diminuzione, perché eh, il prossimo giro sarà la terza diminuzione che abbiamo fatto. <coughs> ok. E poi andiamo avanti sempre a giro. Va bene. Quindi poi vi faccio vedere eh, vi faccio vedere sul manichino sia le maniche come sono venute e anche lo spacco che abbiamo fatto va bene a dopo ciao allora sono arrivata alla mia misura quindi adesso cambio e lavoro con il colore grigio con il sortileggio allora di questo oh, del colore nero io sono arrivata a fare 19 motivi dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme, quindi ho contato da qui, da dove ho iniziato a lavorare il nero fino al bordo, quindi sono leggermente sotto il gomito. Quindi adesso lavoro qui il mio polsino e eh, continuo a lavorare lo stesso punto, però questa volta... Per, per fare il polsino lavoro con l'uncinetto del numero 3 quindi tutta la maglia io l'ho lavorata con l'uncinetto del 3 e mezzo l'unica parte dove lavoro con l'uncinetto del numero 3 sono qua i polsini ok quindi qui ho staccato il filo e adesso riprendo riprendo qui nello stesso punto che poi alla fine della lavorazione poi nascondo tutti i fili quindi faccio una catenella quindi vado qui sotto le tre maglie alte faccio una maglia bassissima qui devo fare il giro devo lavorare il giro delle maglie alte in costa davanti e provo a fare una maglia bassissima ok faccio 3 catenelle più una e adesso vado avanti a lavorare fino a alla mia misura quindi faccio tutte le maglie alte in costo davanti ovviamente voi provate il vostro vestito provate la vostra manica e quindi poi decidete dove iniziare dove dovete cambiare il colore così e quindi adesso ripeto vado avanti fino a alla, alla lunghezza che mi serve ecco questo è il polsino finito che ho fatto già l'altra manica a me piace molto questo questo sfumato perché non si nota neanche non si nota eh, il cambio colore sembra tutto, tutto un colore ok vi faccio vedere un attimo lo spacco che ancora devo andare avanti perché ancora piccolo, cioè è corto, eccolo. Quindi adesso continuo, vado ancora avanti e poi alla fine della lavorazione metto sul manichino e all'inizio del tutorial poi eh, vi faccio vedere eh, il vestito tutto eh, insomma completato, ok? Bene, penso che ho finito, dovete solo, ripeto, dovete solo continuare a lavorare qui il vostro polsino e poi nascondete tutti i fili e il vestito è finito vi bacio tutti vi ringrazio e alla prossima ciao